Facciamo il vaccino Per noi e per coloro che amiamo Ma rispettiamo ancora le regole di comportamento E mettiamo la mascherina quando necessario Mi raccomando, eh? disinfettiamoci sempre le mani Distanza vuol dire sicurezza Con il vaccino vinciamo insieme La vita che e tu... Riprendiamoci il gusto del futuro Ho fatto molti sogni per arrivare qui